Allora, per prima cosa, cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo allentare questa vite. Allentiamo questa vite con la sua chiave a brugola, in modo tale da eh, poter posizionare, ecco, solo allentata, in modo tale da svincolare la regolazione della pressione vedete, dalla la regolazione della torsione. E con quest'altra chiavetta andiamo a portarla a battuta in questo modo qua. Portando la battuta il rest è un rest normalissimo, rigido e non ha nessun problema di questo genere. Il, in teoria dovremmo cominciare a provare a tirare delle frecce col bottone rigido e poi ammorbidire sempre di più, dare sempre più possibilità. Di, di avere una, eh, una pressione. Allora io vi faccio saltare tutti questi passaggi assolutamente inutili e non facciamo altro che portando la battuta dare un giro, due giri, tre giri, tre giri di in fuori, vedete? Tre giri in fuori. Ora chiudiamo con la sua chiavetta, stringiamo bene in modo tale che questo che il perno non si muova più. E abbiamo una buona, un buon punto di partenza, una buona eh, morbidezza del resto, sempre parliamo di arco nudo, per poter partire a fare degli esperimenti. Cosa dobbiamo fare poi? Sempre con questa chiavetta, con la chiavetta bianca, apriamo questo dado, non è altro che il dado che tiene, che tiene il poggiafreccia. Ovviamente la poggia dobbiamo posizionarlo in modo tale, e adesso lo vedremo sull'arco, in modo tale che andrà a posizionarsi esattamente con la freccia con la freccia che appoggia esattamente lasciamo pure fuoriuscire leggermente non come dicono i manuali che deve essere proprio a filo della freccia possiamo lasciare uscire leggermente il ferretto appoggia freccia in modo tale che la freccia vedete qua ha una, ha una specie di eh, gancio all'insù in modo tale che la freccia, anche se pieghiamo leggermente l'arco oppure col vento, la freccia non cade dal resto. Lasciamo pure che, ci sia della, che, che fuoriesca leggermente, non ci saranno minimamente interferenze. Non ci saranno interferenze perché il resto ha la possibilità di ruotare verso il basso, vedete? Ha la possibilità di ruotare verso il basso. Questo con tre giri è il punto di partenza per poter eh, Iniziare a, a fare le nostre prove. Che prove dobbiamo fare? Molto semplice: l'ideale è fare delle prove di rosate. Facciamo prima le nostre prove con la prova della carta o con le rosate a 15-18 metri. Dopodiché proviamo a togliere mezzo giro, aggiungere mezzo giro per vedere se le rosate si allargano o oh, si eh, diventano più stretti. A cosa ci interessa di più questo tipo di resta? Ci interessa di più assolutamente alle distanze corte, dove il nostro stringer sarà molto basso. Alle distanze corte il fatto che non rimbalzi sul resta ci sarà molto utile. Quindi le nostre rosate dovremmo verificarle a 10 e a 15 metri, dove veramente nell'altere field i 18 sono importantissimi e dove nel 3D fare 11 a volte fa la, fa la differenza, tra vincere o perdere una gara. Dopodiché faremo la nostra messa a punto esattamente come tutte le altre messe a punto da 5 a 50 metri per vedere se ci sarà uniformità nel tiro da per l'appunto da 5 a 50 metri. Però con questo rest, con questo tipo di rest che ritorna oltretutto da solo e abbiamo la possibilità di variare la pressione sul ferretto a poggia freccia, avremo la possibilità di, avere, di fare buoni punteggi dove effettivamente serve fare buoni punteggi. Vediamo ora sul nostro arco come... Lo dobbiamo io